ciao bambini oggi parliamo di parole capricciose abbiamo imparato che le sillabe qua, que, qui, quo si scrivono con la q ma accidenti! alcune parole sono capricciose e vogliono essere scritte con la Q di cane come le riconosciamo? Beh, potrei dirvi che in qua, que, qui, quo si pronuncia tutto assieme e in qua, que, Qui, quo c'è una piccolissima pausa tra la u e la vocale. Ma avete ragione, è davvero troppo difficile così. Niente paura però, le parole capricciose sono davvero poche e possiamo impararle a memoria. Sono capricciose circuito, innocuo, scuotere, percuotere, riscuotere. Ma a noi basterà ricordare cuoco, scuola, cuore, taccuino, cuoio. Avete paura di dimenticarle? Tranquilli, vi dico il mio trucco infallibile. Io me le ricordo così. Il cuoco di scuola. Scrive col cuore ricette gustose sul taccuino di cuoio.